la seconda, buongiorno, ho mutato il microfono, scusate, spero mi sentiate benvenuti a tutti, siamo al secondo modulo di questo, di questo piccolo frammento della configurazione di base dell'accesso alla rete GAR eh, ho iniziato eh, questa nuova presentazione riportando le precedenti eh, slide eh, alcune delle precedenti slide questo perché preferisco eh, che facciamo insieme un piccolo ripasso al fine di avere chiaro eh, quello che abbiamo eh, percorso nella, nel modulo precedente affinché possiamo poi ecco, eh, fare questo passaggio in più eh, che sarà un po' il cuore della, di, questa, di questo modulo che è l'utilizzo del protocollo BGP invece del routing statico. Del routing statico. Eh, nel frattempo vedremo anche delle, delle piccole sfumature che possano um, poi aiutarci a configurare in maniera un po' più efficiente o in base ad alcune richieste sempre l'accesso alla rete redecar, questo indipendentemente dal tipo eh, di routing. Procediamo con la prima slide. Eh, ho riportato semplicemente il collegamento alla redecar con un un collegamento di base perché questo è il modulo e quindi noi tratteremo un collegamento di base quindi abbiamo eh, da una parte la rete gar con il proprio router di bordo quindi un pop di accesso dall'altra parte abbiamo un'intera un struttura che l'utente ha in casa e questo router eh, da configurare per appunto connettersi alla rete gar questo è un po un panorama diciamo generale Vado avanti con le slide, ecco qui, diciamo abbiamo trattato come primo punto il piano di indirizzamenti, quindi eh, la prima eh, risorsa a cui ci siamo affacciati è proprio la punto punto, quindi il GAR che all'utente consegna un in due indirizzi P da inserire uno, Chiaramente lo inseriremo noi sul nostro apparato e l'altro indirizzo IP sull'apparato utente, sull'interfaccia chiaramente verso il GAR, questo per stabilire appunto una connessione punto-punto tra le due interfacce del, degli apparati. Avevamo visto anche, eh, ci eravamo affacciati anche sul, sul protocollo ARP, quindi su questa cache che dopo che abbiamo stabilito il collegamento eh, tra i due router viene, si va a popolare, e utilizza mh, parte del livello 2, parte del livello 3 della, della, della PILAOSI eh, affinché si possa creare appunto questo, questa corrispondenza tra l'indirizzo IP e il MAC address eh, dell'hardware. Ecco qui, diciamo ho fatto anche un piccolo riepilogo di quello che è eh, la, la sintassi per la configurazione ad esempio in questo caso dell'interfaccia LAN quindi della subnet pubblica che il Gar ci assegnerà. Il Gar quindi assegna indirizzi, due indirizzi IP per fare la punto punto e una subnet che a seconda delle esigenze dell'utente viene dimensionata che è, diciamo, sono i veri e propri indirizzi pubblici che noi possiamo sfruttare per la nostra rete quindi questi erano i comandi, molto semplice andiamo a configurare questa interfaccia questa in, in questo caso è la sintassi Cisco andiamo a inserire come mh, indirizzamento l'indirizzo IP 49 in questo caso eh, abbiamo, eravamo partiti dal fatto che Garra ave, avesse assegnato 1932061048-29 e in questo caso sulla nostra eh, interfaccia in, in maniera convenzionale ci andiamo ad assegnare il primo indirizzo IP disponibile. E questa qui è la subnet mask. Andiamo avanti. Questa è la sintassi Juniper, sempre per configurare l'indirizzamento eh, pubblico. Diciamo la logica è la medesima. Cambia la sintassi, quindi andiamo a impostare questa interfaccia e mettiamo questo indirizzamento pubblico. Ecco qui. Quindi abbiamo fatto poi questo quadro completo di quello che è la situazione, diciamo, finalizzata. Quindi, router gar e il suo indirizzo, in questo caso una barra 31 avevamo utilizzato. Quindi, eh, come dicevo precedentemente, nel, nel modulo precedente, il risparmio di indirizzi IP abbiamo fatto in modo che cerchiamo di utilizzare le barra 31, in modo che vengano utilizzati esattamente due indirizzi IP per creare la punto punto e le barra 31 si utilizzano esclusivamente per le punto punto, questa diciamo è la loro destinazione. E poi abbiamo l'altra interfaccia, verso la LAN, quindi utente, dove abbiamo l'indirizzamento pubblico. Ecco qui che abbiamo un po' eh, fatto il riepilogo del quadro della volta scorsa. Eh, fatto questo abbiamo aggiunto... Una, una, diciamo come, sì, come diciamo in gergo una rotta statica quindi abbiamo configurato il nostro apparato dicendogli che qualsiasi indirizzo deve essere inviato a questo indirizzo IP che finisce per 11 che sarebbe il nostro neighbor il nostro il pop gar in questo punto quindi il router utente stabilisce che qualsiasi destinazione la deve dare in pasto a questo indirizzo IP e chiaramente lì poi sarà il GAR ad inoltrarlo fino alla destinazione. Sintassi Cisco, sintassi Juniper. Stessa cosa, eh, l'unica cosa che cambia è che Juniper ha la sintassi CDR in modo che possiamo specificare esattamente la subnet con lo slash. E il next stop è sempre il router GAR in questo, a questo punto. L'overview era semplicemente questo. Abbiamo visto come quell'indirizzo IP pubblico viene ruotato correttamente verso il router GAR e il GAR nel suo sistema autonomo, in system, è in grado poi di trasferire questo, diciamo, questi pacchetti, questo traffico, anche verso il resto del mondo. E L'ultima cosa, abbiamo visto anche il traceroute che, come strumento uh, utile e semplice per verificare che il routing sia corretto. Abbiamo, fatto, abbiamo preso un router eh, di un utente gar reale, abbiamo fatto un ping verso jant e abbiamo visto gli hop, quindi i vari eh, nodi che eh, venivano mh, passati per raggiungere la destinazione. Oggi eh, diciamo, vorrei fare una piccola introduzione al concetto di VLAN. Eh, questa esigenza nasce perché? Perché mi sono reso conto nel, nella operatività che alcune volte mh, è stato necessario, soprattutto quando il servizio GAR viene fornito eh, a più utenti magari che sfruttano un medesimo link, eh, diventa necessario chiaramente... Eh, suddividerlo in diverse VLAN, quindi in eh, aree, domini di broadcast completamente separati e ehm, ci tenevo a parlarne anche facendo chiaramente un piccolo accenno perché mi sono reso conto che parlando proprio con voi a PM alcune volte diciamo questo concetto è un po' non troppo conosciuto Oppure a volte, e invece a volte eh, diciamo, è molto risolutivo, soprattutto ai ter in termini di eh, facilità di accesso, sicurezza o quant'altro, o gestione anche delle prestazioni del degli apparati. Eh, diciamo un esempio che ho fatto, è molto banale ma rende un po' l'idea, quando eh, mi, è, mi è capitato di sentire che magari alcuni hanno deciso di... Eh, comprare più apparati di switching, ad esempio due switch, uno magari per collegare eh, la, diciamo, gli host server, PC e quant'altro, e magari un, uno switch dedicarlo alla, alla fonia, perché magari sia un indirizzamento differente, oppure perché si vuole eh, mettere un server di HCP eh, separato, insomma ci sono tanti motivi. E quindi spesso si fa proprio questo raddoppio dell'hardware per ovviare a questo problema mentre diciamo la cosa eh, migliore qualora chiaramente eh, parliamo di una situazione standard in cui non è necessario ampliare per numero di porte oppure magari c'è un'infrastruttura molto complessa ma per queste infrastrutture più, più semplici la tecnologia delle VLAN diventa indispensabile e utilissima questo perché? Perché con un solo apparato noi possiamo avere due o più reti Completamente, separati, co completamente separate tra loro e per separate intendo domini di broadcast cioè condividono lo stesso hardware ma in realtà queste eh, queste reti non comunicano più tra di loro in questo esempio ho fatto eh, due VLAN una VLAN 10 una VLAN 20 10 e 20 sono delle numerazioni che ho utilizzato a caso perché le VLAN quando... Eh, diciamo la creiamo, la configuriamo, possiamo utilizzare un numero che va da 1 a 4094. 4095, perdonatemi. E quindi in questo caso ho usato queste due VLAN 10 e 20 per separare appunto questi domini di broadcast. Mm. Ho accennato anche del, ad esempio della tabella ARP, appunto perché poi si va a affacciare un po' a quello che è il livello 2. Il livello 2 quindi parliamo proprio di frame Ethernet. Solitamente quando noi mettiamo un PC in rete, il PC una volta, eh, che cosa fa? Manda all'indirizzo di broadcast, quindi i sei ottetti fatti con, da, diciamo, composti da FF, quindi il numero più alto del byte, inviano, inviano dei pacchetti, in modo che poi ognuno possa comunicare con l'altro e possa, insomma, scoprire gli indirizzi IP e quant'altro. Quindi chiaramente facendo un traffico di broadcast noi andiamo a farlo su tutte le porte di questo switch, a meno che ci siamo appunto separati con una Milan. In questo caso i PC e quella specie di server che ho messo lì, che magari ho pensato a un server di HCP per assegnare appunto gli indirizzi IP ai client, in questo caso lui assegnerà solamente gli indirizzi IP a questi due PC agli host, perché solo loro sono in grado di eh, transita diciamo di eh, lavorare su questa villa separata la VLAN 20 idem per il sistema di fonia oh. quindi diciamo mh, un po' uno schema di quello che è appunto diciamo, riassunto di queste villa: è che noi abbiamo, possiamo avere situazioni del genere quindi reti differenti su, stes su stesso hardware chiaramente con poi una, la tecnologia che sfruttano appunto gli apparati di switching, che eh, ci permette appunto di comunicare, trasportare tutte queste VLAN presso un altro apparato che fa appunto switching e quindi ridistribuirle. Quindi eh, eh, anche in caso di eh, più hardware, quindi più switch, oppure abbiamo una sede separata, noi siamo in grado assolutamente di trasportare tutte le VLAN con questa tecnologia e questo tipo di accesso che nello specifico si chiama trunk, una porta in trunk. La porta in trunk è una porta, e sarebbe quella che connette in questo caso della slide due switch, una porta in trunk è una porta che ci fa trasportare appunto tutte le VLAN. Per capire un po' meglio, eh, diciamo appunto come, eh, come funziona nello specifico la VLAN, e lo dico solamente per... Eh, non complicare tecnicamente, anzi chiarire un po' il concetto. C'è eh, questa slide di mezzo che, eh, in cui diciamo che è il motivo appunto per cui ho detto sentivo la necessità di fare questo cenno, è perché per alcuni collegamenti GAR chiediamo appunto che il traffico venga taggato, cioè che il traffico eh, Ethernet arrivi con appunto il tag della VLAN. Questo perché, come dicevo inizialmente, potremmo avere delle necessità differenti, differenti di servizi, potrebbe esserci eh, un, eh, una necessità di monitoraggio particolare di quell'apparato da parte di GAR oppure mh, quel link fisico è condiviso da più utenti, nel caso anche della distribuzione metro. E quindi, ecco, la necessità ha fatto sì che possiamo fare questo piccolo cenno. Sostanzialmente la VLAN, quindi il frame Ethernet che transita sugli apparati di switching e chiaramente poi arriva pure eh, ai router nella parte chiaramente sempre L2 di switching è questa qui, non so se riuscite a vederla bene ma abbiamo eh, il primo frame che vedete, la prima riga di questo, di questo frame Ethernet dove è semplicemente eh, diciamo è, è standard non ha nessuna particolarità la distinzione che abbiamo invece sul frame che vediamo in fondo è che viene aggiunto eh, un blocco di 4 byte in questo caso ho specificato il protocollo 802.1q che è un po' lo standard tutti eh, i vendor sono ormai eh, diciamo orientati su questo e questo è quello che almeno per quanto mi riguarda ho utilizzato al per, il 100% delle volte abbiamo questi 4 byte dove appunto vengono specificate delle informazioni e viene quindi definita questa PILAN quindi semplicemente questo pacchetto ha un pezzetto in più dove questi 4 byte rappresentano questa PILAN è molto molto semplice io in questo caso ho fatto eh, l'esempio che ci può capitare più spesso di utilizzare sicuramente, che è questo, ma c'è anche un'altra piccola estensione che eh, prevede un altro blocco di 4 byte e questo serve per fare il doppio tag. Il doppio tag praticamente che cosa ci permette di fare? Di mettere una VLAN all'interno di un'altra VLAN, incapsulata all'interno di un'altra VLAN. E è conosciuto come meccanismo anche come Q in Q quindi il protocollo .1Q all'interno di un altro protocollo questo si usa soprattutto a livello di eh, service provider per eh, trasferire, diciamo per utilizzare delle VLAN con eh, i vari utenti su link condivisi spesso e eh, permettere però a questi utenti anche loro stessi di usare più, più VLAN quindi una VLAN diciamo principale padre che fa da contenitore e tante piccole VLAN che vengono messe all'interno ma diciamo è inutile trattare anche questo argomento è semplicemente un tag in più andiamo al pratico qualora avessimo necessità di taggare il traffico con una VLAN specifica la configurazione ad esempio ho ripreso la configurazione della punto punto quindi in questo caso il router che ha l'interfaccia verso il link GAR Abbiamo, diciamo, una piccola accortezza che vedete nella prima riga, che è quella di creare su questa interfaccia fisica, che è la 0.1, diciamo una so sub-interface, so quindi sotto-interfaccia logica, che è appunto la, la 1.10. Questo ci serve per eventualmente distinguere le varie interfacce che andiamo a creare con delle VLAN, perché noi possiamo creare più interfacce con più VLAN separate. Quindi la sintassi, eccola qui, semplice, il resto rimane tutto invariato, quindi una descrizione, un, l'indirizzo IP della punto punto, e l'altra riga è l'encapsulation, infatti .1q, che era il protocollo di cui parlavo, in questo caso 10, ho usato, vuol dire la VLAN 10. Quindi che cosa accade? Che tutto il traffico che esce da questa interfaccia viene taggata con la VLAN 10. Molto semplice. Stesso esempio per quanto riguarda Juniper. Nel caso di Juniper le accortezze sono principalmente eh, due. Una la vedete nella prima riga evidenziata che nell'interfaccia io ho specificato VLAN tagging. Questa sintassi su Juno S, quindi il sistema operativo che utilizza Juniper, rappresenta esattamente la possibilità di inserire all'interno di un frame un tag solo. Un tag dico perché? Perché c'è anche un altro eh, campo, un'altra, scusatemi, un'altra sintassi di configurazione che, se non erro, è Flexible VLAN Tagging, che permette di creare delle interfacce con una o anche il doppio tag che dicevamo poc'anzi. Prendiamo questo caso, facciamo le stesse cose, indirizzamento la barra 31, e ehm, in questo caso l'altra accortezza però è la unit 10, che è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto su Cisco. Torno indietro. Questa interfaccia logica, quindi 1.10, la riportiamo su Juniper come unit. Se ricordate precedentemente, quando non avevamo necessità di taggare l'interfaccia, quindi traffico solo non taggato, avevamo la unit 0, che era la unit di default. In questo caso, invece, è necessario che specifichiamo una unit diversa dallo 0 e che gli specifichiamo quindi la VLAN. E la sintassi diventa questa, set interface, noma della interfaccia, unit 10, VLAN 10. Quindi anche in questo caso il traffico che esce da questa interfaccia verrà taggato. Spero sia abbastanza chiaro, non è... Non, diciamo, eh, chiaramente l'approfondimento ci si apre un panorama abbastanza ampio, ma per quello che ci riguarda è semplice. E ritorno indietro, per avere chiarezza. Link verso il GAR. Ci, in qualche modo abbiamo questa richiesta di eh, far transitare traffico con una VLAN, con un VLAN tag, in questo caso si stabilisce il 10, lo stabiliremo eh, noi, e GAR, e lo inviamo poi a voi a PM con tutte le informazioni, e semplicemente andiamo a configurarcelo con questa encapsulation, lato Juniper e con questa VLAN ID, eh, perdonatemi, lato Cisco e con questa VLAN ID lato Juniper. Quindi eh, la configurazione vera e propria è molto molto semplice, è veramente elementare, però abbiamo raggiunto lo scopo, abbiamo raggiunto il risultato, quindi quello di inviare traffico taggato. Oh, adesso ci affacciamo al, eh, al BGP. E come ho, ho diciamo, ricordato all'inizio della presentazione come abbiamo fatto la volta precedente, noi abbiamo utilizzato un routing statico, cioè abbiamo inserito manualmente una, una configurazione sugli apparati in cui specificavamo che qualsiasi destinazione doveva essere eh, inviata al NAVORG, quindi al nostro eh, nodo adiacente, in questo caso quindi il router utente deve inviare al router GAR e chiaramente dall'altra parte si fa eh, l'opposto. Allora, BGP. Quindi togliamoci il routing statico e cerchiamo di fare eh, un routing, eh, diciamo, che sia dinamico. Questo perché... Eh, le motivazioni possono essere molteplici, diciamo eh, sostanzialmente in gara per quanto riguarda l'accesso di base questo viene utilizzato quando l'utente invece di annunciare un solo, una sola network pubblica magari ne ha due o tre diverse e quindi in questo caso magari si tende a prediligere il BGP. Eh, oppure un altro caso d'uso è quando un utente decide di raddoppiare i link verso gar, quindi che cosa si fa? Chiaramente si deve eh, stabilire una sessione BGP, poi lo vedremo in seguito, con due pop gar invece di uno, e diciamo in quel caso magari anche parametrizzarlo in modo che si possa preferire l'uno dall'altro, so, so, sostanzialmente eh, nel 95% dei casi si, si utilizzerà uno come link principale, uno come link di backup. E, allora, il BGP, come ho scritto, Border Gateway Protocol, è un protocollo utilizzato per scambiare informazioni di routing, di routing tra i router in diversi AS. Gli AS sono appunto Autonomous System, dopo lo vediamo insieme. Il protocollo BGP utilizza TCP come trasporto e sfruttando la porta 179. Quando utilizziamo questo protocollo appunto per scambiare informazioni tra diversi AS parliamo di external BGP e BGP, come poi vedremo nel, nel caso eh, nostro, sarà così. Altrimenti si parla di BGP, i BGP invece è quando uh, le sessioni BGP sono interne e servo, serve sostanzialmente a scambiare informazioni tra gli stessi router, quindi in questo caso i router del backbone GAR, e mh, ognuno sa eh, come raggiungere delle destinazioni del, delle, dei prefissi che non sono direttamente connessi, quindi non sono su interfacce direttamente connesse, ma magari sono su altri router. AS Number. Allora, AS sta per Autonomous System. Il, sostanzialmente l'Autonomous System è un sistema che eh, racchiude, può racchiudere più network e più router comunque dello stesso, eh, diciamo così, dello stesso, dello stesso ente, della stessa, eh, vabbè, diciamo dello stesso sistema, parliamo in questo, in questo senso. La S-Number eh, è il numero appunto dell'autonomous system che viene assegnato. Qui ho fatto due tabelle, S-Number ha due byte, mm, sono gli S-Number sicuramente più diffusi, comunque eh, diciamo, hanno una numerazione che va da 0 a 65.535 appunto perché abbiamo due byte a disposizione poi è stato anche sviluppato e implementato con 4 byte per appunto aumentare anche il numero e siamo arrivati insomma a una cifra abbastanza elevata quindi non abbiamo problemi da questo punto di vista e la S del GAR come avete sicuramente visto dappertutto lo sponsorizziamo molto è il 137 è una S insomma ecco, molto basso molto semplice da ricordare eh, basso vuol dire insomma che ecco siamo stati probabilmente tra i primi a fare richiesta di avere eh, un AS number pubblico e tra gli S number ci sono anche delle come vedete in tabella degli AS number privati quindi utilizzati per stabilire connessioni appunto esterne BGP quindi external BGP quindi e BGP magari tra, tra enti che devono scambiarsi i dati ma diciamo non hanno una, un AS pubblico oppure nel caso di GAR con un accesso di base eh, quando appunto ci interfacciamo con la maggior parte dei nostri utenti gli utenti non hanno un loro autonomo system quindi chiaramente noi gli assegneremo un AS number privato e invece il GAR manterrà il suo AS number pubblico. Allora, lo schema di base è questo, ho riportato quello che era la punto punto e quello che era l'interfaccia con la subnet pubblica, semplicemente però adesso mostrando che tra i due router, oltre la punto punto, stabiliremo questa sessione BGP, e BGP come specificato in cal perché diventerà esterno, e che sia esterno lo vediamo anche dal fatto che chiaramente l'utente A gli abbiamo assegnato un autonomous system, quindi è come se fosse, eh, a tutti gli effetti un sistema separato. Questo sistema gli abbiamo assegnato così tanto per convenzione questo S number 65000, anche per facita per ricordarcelo nella, nella nostra chiacchierata di oggi. La S gara quello che vi dicevo è il 137, quindi va creata, configurata una sessione BGP che sfrutti la punto punto per far comunicare tra gli host e che conosca gli AS number delle due, dei due autonomous system quindi che cosa dobbiamo fare per procedere alla configurazione con il routing? dobbiamo mettere in piedi appunto questa sessione BGP e annunciare la network pubblica appunto essendo il BGP quindi un protocollo di routing dinamico noi eh, abbiamo necessità quando stabiliremo questa connessione di dire all'altro router che noi abbiamo questa rete quindi lui saprà che quella rete ci appartiene e quindi ci girerà quel traffico e dall'altra parte avviene la stessa cosa anche se nel caso specifico nostro quello che ci annuncerà il GAR è la default poi lo vedremo in seguito Facciamo un esempio pratico di configurazione Cisco. Io eh, ho ridotto veramente al minimo sindacale eh, la, diciamo, le configurazioni per quanto riguarda il protocollo BGP. Nel senso, mi sono concentrato per quella parte che possa interessare la maggior parte di, di voi, per quello che insomma, sono le, le necessità standard perché eh, se andiamo ad aprire il, il vaso di Pandora BGP ci si apre un mondo infinito, quindi io ho cercato di limitare eh, la, diciamo, la spiegazione o limitare la configurazione a quello che sicuramente può far più comodo a noi, anche perché poi magari integrare dei parametri, o eh, fare un tuning della configurazione BGP, quello lo potremmo fare tranquillamente insieme qualora ci fossero esigenze. Quindi adesso ci concentriamo su questa parte essenziale per stabilire la connessione BGP. Allora, configurazione Cisco: prima riga: router BGP 65.000. La prima cosa che gli abbiamo detto è che utilizziamo il protocollo di routing BGP e abbiamo inserito il nostro autonomo system, che appunto era il 65.000. Nella seconda riga, non l'ho evidenziata perché diciamo non è fondamentale, ma è importante, gli stiamo specificando a questo protocollo BGP, a questo, a questo oggetto di routing che stiamo inserendo, di... Eh, mettere, diciamo, loggare come si suol dire, scrivere nel log gli eventuali cambiamenti del neighbor il neighbor chiaramente è il router adiacente in questo caso il pop gara che sta dall'altra parte questo perché ci serve semplicemente a capire nel caso di eh, non disponibilità di quel link che cosa sta succedendo in questo caso viene loggato quindi va giù l'interfaccia potrebbe non andare giù ad esempio l'interfaccia fisica ma va giù la sessione BGP per qualche motivo e quindi in questo caso diciamo, abbiamo una possibilità di fare troubleshooting. L'altra riga invece che è importante è appunto la network, nel senso noi all'interno di questo oggetto BGP dobbiamo specificare necessariamente qual è la rete che poi andrà annunciata, in questo caso come vi ricordate abbiamo usato sempre la stessa la 48 29, in questo caso la sintassi è questa, viene specificata la network e la maschera di rete. La seconda, la seconda riga evidenziata, appunto, gli stiamo dicendo qual è il nostro Neighborg. Il nostro Neighborg in questo caso, coinciderà con lo stesso indirizzo IP della punto punto, chiaramente lato gar. E nella prima riga gli spieghiamo appunto che questo è il neighborg e che la S, il, il remota S, quindi la S-number del sistema remoto, è appunto il 137. Le altre righe eh, sono abbastanza importanti, non fondamentali, si possono aggiustare all'occorrenza, ma solitamente noi utilizziamo queste impostazioni. Questi sono eh, nella riga appunto al di sotto di quella evidenziata. Vediamo che per quel neighbor abbiamo stabilito dei timers. I timers, questi due valori, sono i valori di. Keep live, keep live e all time, cioè nel senso eh, il primo valore indica che ogni 30 secondi il BGP manderà un pacchetto per dire ok, io ci sono, sto funzionando, sono vivo e 90 è il tempo in cui eh, quella sessione BGP andrà in, in chat, quindi verrà eh, terminata eh, quindi entro i 90 secondi in questo caso di cui, eh, per cui l'altro diciamo, apparato non ha risposto quindi mando un keep live o una risposta lo mando ogni 30 secondi se dopo 90 secondi dall'altra parte non mi rispondono io deduco che ci sia qualche cosa che non va e la riga successiva dice semplicemente che attiviamo quel neighbor perché possiamo anche configurarlo e non attivarlo invece in questo caso è attivato nella riga successiva vediamo l'advertising interval 5 vuol dire che noi ogni 5 secondi gli mandiamo l'annuncio questo annuncio è appunto quello che dicevamo sopra la network che noi gli vogliamo annunciare cioè noi vogliamo dire al router gar che la rete 193206048-29 appartiene a noi, appartiene a questo router e quindi l'annunciamo ogni 5 secondi l'altro parametro è in realtà è un parametro abbastanza standard che viene utilizzato nelle nostre configurazioni che fa in modo che se ci siano dei cambiamenti invece dall'altra parte quindi la sessione BGP la gara subisce dei cambiamenti a livello comunque di prefissi poi che vengono annunciati che cosa succede? che invece di tirare giù la sessione BGP quindi creare proprio un'interruzione e ritirarla su con i nuovi valori, in pratica, che cosa succede? Questo, con questa sintassi il software si fa una sorta di cache di quelli che erano i valori precedenti, prende i nuovi, li confronta, li elabora e la configurazione poi va a runtime. Quindi, diciamo, è un modo per non impattare sulla configurazione BGP in caso di cambiamenti. Questa è la configurazione Juniper, è un po' più lunga ma concettualmente è la stessa. E noi abbiamo la prima cosa da fare che è questa, settare l'autonomous system, il numero, la S number quindi set routing option, autonomous system, 6500, l'abbiamo fatto la stessa cosa e abbiamo specificato in questo caso, dobbiamo specificare che il tipo di mh, routing scusate, il tipo di eh, connessione BGP sessione BGP è di tipo esterna e BGP come vi dicevo in questo caso però con Juniper dobbiamo creare un gruppo quindi vedrete che dopo set protocols BGP abbiamo gruppo external peers questo è un nome che gli ho dato io diciamo di fantasia ognuno può chiamarlo come vuole e per questo tipo di gruppo all'interno dei gruppi noi in, configureremo i vari peers in questo caso è uno solo ma potrebbero essere molteplici condivideranno quindi queste informazioni la tipologia è esterna e il log up-down è lo stesso comando che davamo al Cisco per dire che se c'è qualsiasi eh, problema sulla sessione, scrivila all'interno dei log. Poi abbiamo, ecco qui, Neighborg, abbiamo stabilito qual è l'IP del Neighborg per as in questo caso, che sarebbe lo stesso equivalente di remote-as di Cisco, che è il 137, quindi gar, e in questo caso, che cosa avviene? Gli dobbiamo dire, tramite due policy che dobbiamo creare separatamente, quali sono le network da esportare e le network da importare. Quindi in questo caso che cosa andremo a fare? Set policy options, policy statement, ho dato uno sta un, un nome a questa policy, l'ho chiamata pol underscore subnet underscore pubblica, Term 1 perché? Perché per ogni policy, diciamo, per ogni elemento va creato appunto questo term. È come se fosse l'insieme di regole di quella, di quella policy. E In questo caso ho detto from root filter, quindi eh, un filtro che usa l'indirizzamento, gli dico che 193.206.048.29 esattamente. Quindi che cosa gli sto dicendo? Che devi esportare esattamente questa network. E poi gli do praticamente il comando accept. Questo si mette in tutte le policy per diciamo, far validare quella regola. La stessa cosa l'abbiamo messa nel, per quanto riguarda quest'altra policy che ho chiamato poll pol default, in pratica dove diciamo che deve accettare questa... La, pratica, ecco, la default, come diciamo, lo 0000-0, esattamente questa. Sempre stessa sintassi, sempre accept. Queste due regole che abbiamo appena scritto le andiamo a mettere in export, quindi esporterà, quindi annuncerà al neighbor questa network, barra 29, e in import invece l'altra, quindi che noi importeremo dal gar che ce l'annuncerà la default. Ok, configurazione del routing è completata, ora verifichiamo. Io direi prima di dire ora verifichiamo, credo che sia necessario rifare un piccolo salto indietro per di nuovo ridefinire il quadro. Eh, spero di non essere noioso o ripetitivo, ma immagino che eh, fatta così diciamo, questa presentazione, anche magari molto velocemente, possa far comodo fare un veloce ripasso, perché i concetti ecco, non sono proprio così eh, elementari, anche se non ci sarà nulla veramente di complicato. Ripartiamo dal BGP. Allora, abbiamo detto che noi assegneremo una S privato al router utente, quindi all'utente con cui stabiliremo questa sessione. Il, la S number gar è pubblico, lo conosce tutto il mondo, è la S137. Noi abbiamo due, un router dell'utente connesso con un link al router gar, abbiamo una punto punto, gli host quindi comunicano tra di loro. Abbiamo una subnet pubblica che ci è stata assegnata e che è quella che dovremmo, per cui dovremmo fare routing. Quindi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che andiamo a configurare che cosa? La prima cosa, la S-number, 65.000. Quindi il nostro router avrà questo S-number. Specifico la network, che è quella che devo andare ad annunciare, e specifico il neighbor, cioè l'altro router adiacente, il mio, quello che sarà poi il next hop, gli dico qual è il remote AS. Quindi l'S number remote, il 137. Stessa sintassi, perdonatemi, stessa logica con diversa sintassi per quanto riguarda Juniper. In questo caso dovremmo creare queste due polisi, ma non è nulla di complicato, Juniper funziona così, è più eh, orientato agli oggetti, quindi creeremo una policy con la nostra network da eh, esportare ed una policy con la default da importare semplicemente poi la mettiamo con queste due regole export ed import la sessione BGP eh, la medesima funziona in questo modo chiaramente è assolutamente compatibile tra gli apparati eh, il protocollo BGP è standard quindi mh, indipendentemente da quale sia il vostro hardware il vostro vendor eh, il protocollo BGP funziona in maniera universale Ok Configurazione routing completata Ora verifichiamo Chiaramente adesso dobbiamo verificare che cosa? Dobbiamo verificare che la sessione BGP sia stabilita correttamente E che eh, le, le rotte annunciate e ricevute Anche se siano eh, correttamente configurate Allora, partiamo con la sintassi Cisco Io per fare questo devo lanciare questo tipo di comando su Cisco show IP bgp neighbor e l'IP del neighbor quindi che cosa gli dico? gli dico voglio avere lo stato e le informazioni della sessione bgp se mi date qualche secondo io ne approfitto per prepararmi un esempio che noi ci andremo a vedere direttamente su, un attimo, solo che ci andiamo a vedere direttamente sul router. Ok, mi preparo la schermata. Un, proprio un secondo di pazienza, e poi chiedo ai colleghi di switchare sul terminale. Un attimo, solo, grazie. Ok, ci sono, potete anche passare sul terminale, grazie, benissimo e Ho fatto chiaramente uno show running config, tipico Ci vediamo un po' la configurazione BGP Questo è un router di un utente che, che ha in questo caso un doppio collegamento Ma come potete vedere in configurazione c'è questo Router BGP, questo è l'AS che abbiamo attribuito a quest'utente. In questo caso sono stati creati dei gruppi per avere gli stessi parametri poi per i due peer, ma, o per i due neighbor, ma in questo caso, mh, nel caso nostro, diciamo, non era necessario. Quindi eh, questa è un po' la sintassi che avevamo anche noi. Vedete l'activate, software configuration, i timers sono in questo caso il remote AS globali, e in questo caso c'è solo questa particolarità in modo che eh, è stato raggruppato in IPv4 perché qui c'è anche una sessione eh, IPv6. Ma, mh, anzi no, scusate, c'è semplicemente una sessione di management che utilizza una VRF separata, quindi eh, sono, stati, sono stati suddivisi, ma diciamo non, non, non ce ne occupiamo per il momento. Questo è, è per quanto riguarda adesso quindi, la configurazione. Niente di più, niente di meno di quello che abbiamo fatto. La cosa che andiamo adesso appunto a vedere è le, la, la verifica utilizzando appunto la sintassi che vi ho scritto poc'anzi. Quindi andiamo a inserire il comando show. Vediamo un po'. Show bgp neighbor e ci andiamo a prendere questo neighbor qua, che è uno dei due. Oh, ecco qui. Qui ci sono tantissime informazioni. Ci dice il protocollo, ci dice l'IP del router remoto il neighbor, la S, eh, ci dice soprattutto una cosa importantissima e questo è il valore che noi dobbiamo verificare. Questo parametro qua, established, questo qui ci dice esattamente che è lo stato del BGP, che la sessione è correttamente stabilita e quindi dice infatti che anche app da una settimana e tre giorni, probabilmente c'è stato un riavvio. Questi sono gli all time e il keep live che abbiamo configurato e Poi abbiamo, diciamo, diverse eh, informazioni Ma, ripeto, ce ne sono tante Noi ci concentreremo su quello che ci serve Quindi, che la sessione è stabilita Vediamo un po' se ci sono errori Ok Praticamente poi succede che nella, sessione, nella sezione più bassa ci viene a dire un po' quello che è la situazione poi degli annunci. In questo caso noi abbiamo un prefisso. Il prefisso ce l'andiamo a vedere dopo con l'altro eh, comando. Il prefisso sarebbe la network che probabilmente è annunciata. Vediamo se abbiamo qualche altro dato importante, no, ci sono statistiche c'è di tutto, quindi evito diciamo, di entrare in merito però da qui noi con questo semplice comando possiamo veramente accedere a tutte le informazioni di questa sessione ve lo dico in tutta onestà la maggior parte di questi parametri non, non li conosco, nel senso sono veramente tanti, quindi ognuno poi deve studiarsi a seconda del caso eh, qualsiasi parametro che cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a fare lo show BGP, oh, scusate, show root advertising protocol, che nella presentazione era il secondo comando, dando sempre l'IP del Neighbor. Io me lo vado a riprendere qua su per facilità. Scusate, qualcosa non è andato. non so perché non mi prenda questo comando qua allora. Questo chiaramente è il bello della diretta, è successo anche l'altra volta e quando ho necessità di farvelo vedere, evidentemente dà qualche problema. Facciamo così, uh, perdonatemi, perdonatemi, ho inserito la... Stavo su, sto su Cisco e sto utilizzando la sintassi Juniper. Ecco perché non sta andando. Oh, in questo caso oh, ci siamo perfetto ho lanciato il comando indice show ip bgp neighbor il neighbor e l'advertised route in questo caso che cosa gli stiamo cosa stiamo visualizzando stiamo visualizzando da questa sessione bgp con questo neighbor quali sono le rotte che noi stiamo annunciando quindi in questo caso noi dobbiamo immaginare che siamo nel router nel vostro router, il router de, de, de, della vostra sede, e che, vogliamo vedere che cosa stiamo annunciando. Stiamo annunciando che cosa? La nostra network. In questo caso è diversa dall'esempio, chiaramente, ma è una barra 29. E ci sta dicendo che l'annuncio di questa rete poi viene trasferito attraverso questa default. Il next hop, quindi, è il default. Allo stesso modo, noi possiamo andare... A vedere con lo stesso comando solo che mettiamo receive roots e vediamo che cosa riceviamo quindi dal gar dal gar da dove lo capiamo da questo in questo caso c'è anche la s number perché lo stiamo ricevendo da questo as questo è il next up che è esattamente l'ip del nostro neighbor e questa qui è la default quindi ecco fatto che all'interno questo router chiaramente manderà tutto il traffico verso questa destinazione e questo è stato, è stato direttamente importato dalla sessione BGP. Come avete potuto vedere, noi non abbiamo inserito nessun protocollo manualmente. Abbiamo fatto tutto in maniera eh, dinamica. E vediamo un po' se possiamo ripassare alla eh, slide... Ok, quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo verificato quell'informazione della, della sessione BGP, dove ci dobbiamo ricordare che la sessione deve essere established, questo significa che è correttamente stabilita. Poi gli altri due comandi sono per verificare le rotte che noi, quindi i prefissi che noi abbiamo annunciato al GAR e che deve essere quello della nostra subnet pubblica e il prefisso che riceviamo dal GAR. Che nel 99% dei casi deve essere la default, perché noi abbiamo questo tipo di connettività, quindi qualsiasi destinazione noi lo diamo in pasto al gar. Sintassi Cisco, eh, perdonatemi Giuni, per oggi faccio confusione tra i due, eh, qui vediamo le stesse cose, cambia leggermente la sintassi, ma abbiamo le stesse informazioni, quindi avremo un output molto simile ci darà quindi sempre più o meno i soliti parametri come vi dicevo il BGP è universale quindi i parametri sono per tutti gli stessi e, e quindi ecco da qui vediamo appunto anche le rotte ricevute ed inviate direi che ci fermiamo con il BGP e facciamo una piccola parentesi sulle ACL ehm, diciamo non so quanti di voi li utilizzino, immagino un po' tutti. Le ACL praticamente sono quelle regole che ci permettono di gestire comodamente gli accessi a determinate risorse. E, eh, ne, ho parlato, ne parlo in questa sessione perché, perché il GAR comunque fa un uh, semplice monitoring del, del link con l'utente e quindi diciamo, abbiamo bisogno che l'utente almeno sappia, sia in grado di configurare eh, delle ACL appunto per permetterci che il monitoraggio avvenga correttamente su questa slide, che poi eh, tanto le slide dei due moduli saranno a breve pubblicate ho inserito anche un link appunto sul, sul, nostro, sul nostro sito sul sito dei servizi GAR in particolare del NOC una documentazione di come gestire le ACL. questo è veramente completo ed esaustivo io mi sono limitato a quello che serve a noi questo è un piccolo overview di come funziona il monitoraggio uh, del link che effettua il GAR, eh, l'ho separato in stats e cmp, eh, come potete vedere questo sistema raccoglie le, le statistiche di traffico sui due, eh, diciamo, sulle due interfacce del router, quindi va a leggere il traffico proveniente da quell'indirizzo IP e quello che inviamo dal GAR. Quindi eh, diciamo, eh, controllando costantemente il traffico eh, va da sé che mh, ci stiamo accertando anche che quel link sia funzionante. Però che succede? Succede che quando il livello di traffico va ad abbassarsi sotto delle soglie che eh, non conosco personalmente, eh, diciamo c'è un servizio che inizia ad inviare dei pacchetti CMP, quindi fa un ping, tanto per averlo tradotto, verso il router dell'utente per vedere se questo risponde. E, quindi che succede? Andiamo necessariamente a chiedere qualcosa di, di più a questo router utente. E per fare ciò, che cosa devo mostrarvi necessariamente? Queste network qua. Queste sono le network da cui il GAR effettua il monitoraggio. Quindi sarà necessario che nel router venga appunto garantito l'accesso almeno il CMP a queste network e, vediamo un po' la particolarità Cisco le ACL per quanto riguarda Cisco si distinguono eh, in base al numero quelle standard vanno da 1 a 99 e da 3, 1300 a 1999, mentre l'extended da 100 a 199 e da 2000 a 2699. Questo perché eh, ho dovuto fare questa nota? Non tanto per buttare dei numeri così a caso, ma perché noi per dire al router che comunque deve andare a verificare il protocollo ICMP, quindi è una, eh, non è una CLIP standard, come magari... Possiamo utilizzare per dare, consentire o no l'accesso a qualche network, ma andiamo a specificare anche la tipologia di protocollo, quindi deve essere estesa. e In questo caso quindi utilizzeremo un numero da 100 a 199. Infatti, io vi lo faccio vedere subito la sintassi perché è semplice e anche secondo me esaustiva. Eh, ho utilizzato il 101 access list 101, un numero come abbiamo detto da 100 a 199, e gli dico di permettere il protocollo ICMP. ENI praticamente che troviamo a seguito sta per indicare che sia eh, l'eco request e l'eco reply vengono consentite, quindi non andiamo a specificare altre azioni del protocollo ICMP, ma qualsiasi richiesta di questo tipo, con questo protocollo, la permettiamo da queste network. Allora, in questo caso, l'indirizzo, quando si tratta di una un host, noi potremmo mettere host e l'indirizzo, ma in questo caso che sono delle network, noi che cosa facciamo? Dobbiamo mettere l'indirizzo della network e eh, dall'altra parte dobbiamo mettere la subnet mask. Allora, in questo caso, io l'ho fatta tutte in questa sintassi eh, perdonatemi ho fatto un errore qui non stiamo inserendo la subnet mask ma la sintassi Cisco vuole che andiamo ad inserire la wildcard che funziona praticamente a, con, con gli ottetti invertiti eh, io eh, personalmente faccio fatica a ricordarmela a memoria quindi solitamente vado ad utilizzare eh, un sito internet Insomma, ecco, ci, sono, ci sono dei calcolatori di subnet o calcolatori IP online gratuiti eh, o credo anche delle app che appunto eh, noi inseriamo indirizzo IP subnet mask e loro lo traducono, ci fanno vedere la, la bit mask, ci fanno vedere la wildcard, quindi io sfrutto questo meccanismo per andarmela a ricavare. Quindi in questo caso 0000 abbiamo una barra equivale a una barra 32, quindi è esattamente questo host In questo caso 15, se non erro, corrisponde ad una barra 28. Per questi due host, e per questi host il punto 255 finale equivarrebbe a 255, 255, 2550 come subnet mask, quindi è una barra 24. Questi sono dei comandi per consentire appunto il, il protocollo ICMP al router GAR, che an anzi non, al router, saranno, sarà un a queste network GAR che andranno ad interrogare il sistema e queste extended chiaramente appesantiscono un po' di più la macchina perché è evidente che andiamo comunque a verificare il tipo di protocollo quindi c'è un filtraggio e richiede chiaramente risorse per questo caso non sono delle risorse così eccessive anzi oh, sintassi juniper come avevamo visto per le polisi di import ed export qui abbiamo una situazione leggermente più lunga da scrivere ma concettualmente identica perché, perché intanto uso, eh, le, ripeto Juniper funziona più ad oggetti quindi tende ad incastrare oggetti tra di loro e per fare questa cosa utilizza il, il Firewall Filter Juniper io l'ho chiamato 101 per uniformarlo ma qui possiamo chiamarlo come vogliamo anche con un nome no, alfanumerico e per ogni quindi ACL qui per ogni filtro che noi andiamo a creare Impostiamo un term come era prima, è un raggruppamento. In questo caso, che cosa ho fatto? La sintassi secondo me è anche abbastanza chiara. Ho creato questo firewall filter mettendo un term che chiamo ICMP OK, con i vari indirizzi, vedete la bar, le 2 barra 32, le 2 barra 28 e le 2 barra 24, da cui il GAR deve effettuare il monitoraggio. Gli dico che il protocol di provenienza è l'ICMP e poi then accept, questo then accept serve esattamente, è, è come se fosse un jump, accetta questa regola e va fuori, ed esce fuori. Allo stesso modo, chiaramente qui, essendo un firewall filter, io poi gli devo dire che invece, se non fa match con queste, con queste regole prima, lui non fa l'accept, va nella regola successiva dove c'è questo discard, e butta il pacchetto altrimenti fa l'accept la, la, questo, questo accept in fondo è messo su tutte le regole di eh, firewalling perché altrimenti i pacchetti si fermerebbero sull'interfaccia quindi una volta fatto questo filtro bisogna fare questa cosa in più che andare sull'interfaccia del Juniper la unit 0 in questo caso eh, e bisogna mettere questa sintassi init filter input 101 cioè stiamo dicendo all'interfaccia verso il GAR, di utilizzare questo firewall filter. Il firewall filter, come abbiamo visto, è questo, che ci consentirà il protocollo ICMP. È passato un bel po' di tempo, eh, mi dispiace se mi sono dilungato, ma credetemi sono stato nello stretto necessario, ci sarebbe, ci sarebbe ancora molto... <ride> volendo da approfondire. Spero di avere dato una panoramica abbastanza esaustiva di quello che è appunto il protocollo PGP. ci siamo affacciati anche un po' sulle VLAN, le ACL ci siamo limitati al monitoraggio GAR, quindi credo che abbiamo un po' tutti gli elementi per eh, essere in grado di eh, fare autonomamente l'accesso al GAR. Io nel frattempo ho messo la slide con il codice per il sito www.menti.com se avete domande da fare, ma sicuramente adesso interverrà uno dei miei colleghi e, e mi dirà come stanno andando le cose. Ecco, eccoci ecco Gabriella. buongiorno Andrea, eccoci pronti con, con le domande, e ce ne, sono ancora, ce ne sono già qualcuna, quindi aspettiamo comunque le vostre, le vostre domande. La prima, in quali casi è consigliabile adottare VLAN sulla propria rete? Eh, beh, come, come ho fatto in quel piccolo esempio, quando c'è un sistema di fonia sulla propria rete, c'è un sistema c'è una rete con host e server, eccetera, quindi per separare un po' i domini di broadcast, appunto per limitare sull'apparato di switching il traffico, perché se noi mettiamo tutto lì tutto insieme, ogni, eh, ogni host manda traffico in broadcast a tutti quanti invece è meglio separare, essere concentrati e poi anche un motivo di sicurezza molto spesso si crea una VLAN che serve semplicemente per il management degli apparati spesso i server hanno più di un'interfaccia almeno due ne hanno quindi ad esempio noi vogliamo mettere nella nostra rete un server di cui un'interfaccia è quella accessibile dalla nostra LAN e l'altra interfaccia solo da chi ha il management quindi si creerà una VLAN separata e ad esempio l'accesso al terminale sarà esclusivamente non sul ehm, di solito funzionano i servizi in listen vanno sul 000 quindi su tutte le interfacce in quel caso quel server avrà un listen solo sull'interfaccia che è di management e così ne abbiamo separato sia a livello eh, come posso dire di gestione che a livello di sicurezza. Quindi questo, ad esempio, è un caso, un altro caso molto importante. Quindi sicurezza e prestazioni diciamo che non c'è un consiglio unico per tutti diciamo no, a seconda come, della situazione oppure come dicevo nel caso eh, che ho fatto nell'esempio che ho fatto per il link car quando un link è utilizzato magari da più utenti quindi è necessario separare il proprio traffico dall'altro bene passiamo alla domanda successiva intanto noi, in, in, le domande sono iniziate ad aumentare quindi come sempre in questo momento un po' di ritardo ma, allora, può ripetere il passaggio per la configurazione Cisco in BGP slide 23? Wow. Sì. Andiamo. Ecco, ecco. No. Semplicissimo. Conf T, quindi entriamo in configurazione. Router, BGP e quel numeretto che è la S number che ci ha assegnato Garre e ci avrà comunicato. Vi dico solo le cose più importanti, chiaramente. Network, quelle fondamentali. Network, quella è la nostra rete pubblica, quindi la nostra subnet pubblica che andremo ad annunciare al GAR. E il neighbor con il remote AS, cioè il neighbor, il, quindi corrisponde al pop GAR con la S137, con cui stabiliremo questa sessione BGP e poi diciamo gli altri parametri sono come dicevo standard modificabili e... e li troverete poi nelle slide quindi sostanzialmente è questo qua il passaggio, spero sia esaustivo ovviamente lo ricordiamo sempre sono operazioni da non fare eh, da non ripetere a casa come, o meglio da non fare da soli ma sempre da concordare con il NOC questo ah, certo. hai detto certo. tu ma <ride> insomma sempre meglio ripeterlo grazie allora prossima domanda nella slide 23 si può mettere la configurazione del neighbor XYZT remote s 137 eh no, no assolutamente perché noi stiamo comunicando con quella S con quell'autonomous system e quindi la sessione viene stabilita tra i due autonomous system e ognuno deve conoscere S number dell'altro la comunicazione col BGP è una comunicazione TCP quindi eh, in realtà bisogna proprio viene innescato uno scambio di informazione fra le due macchine eh, che appunto per cui come giustamente dice Andrea i dati devono essere precisi e devono permettere che si instauri questo, questa comunicazione fra le, fra le due macchine. Allora, qui c'è un pardon, non avevo visto slide 23, ok, perfetto. Ci mancherebbe. Andiamo, nel caso della rete GAR AS è sempre 137 o può cambiare? non cambierà mai e soprattutto è amato da tutti questo numero <ride> nel senso questo è stato assegnato eh, credo da Ripe direttamente no, so eh, io, ancora ehm. prima da, da Arin eh, e diciamo è proprio da Iana in realtà eh, parliamo proprio del, dell'inizio inizio, infatti, è un numero bassissimo proprio per questo perché è stato assegnato, è il primo uh, AS uh, assegnato in, uh, in, Italia. in Italia. Quindi uh, è, un, uh, è un numero veramente, veramente particolare, ci abbiamo fatto le magliette, quindi... <ride> no, non cambierà mai, questo è un dato certo. Ma ogni autonomo sistema il suo e non lo cambierà mai, è evidente. Pu può, ne può creare degli altri per creare delle reti differenti. Molti eh, grossi provider, ad esempio... Eh, si fanno assegnare un S-number aggiuntivo, ad esempio per separare tutta la rete cloud, no, ho detto un esempio così il primo che mi è venuto, ecco. però comunque AS 137 rimarrà sempre quello. È possibile utilizzare le policy viste nelle ultime slide, ad esempio su Juniper per gestire gli accessi remoti al router utente dal punto di vista del GAR via SSH? Cosa consigliate in tal proposito? Guarda, in tal proposito, se, allora, se fosse necessario, magari l'utente ci dice, eh, posso crearvi un accesso in SSH per una verifica? Assolutamente sì. Con lo stesso firewall filter, utilizzando del, creando degli altri term, potete decidere di eh, far accedere qualsiasi indirizzo esterno al router utilizzando il protocollo SSH. Quindi ci sono sulla documentazione Juniper, è molto chiaro. Eh, ci sono anche dei protocolli, mh, diciamo delle regole predefinite, in questo caso si, dice, si utilizza la porta, porta SSH, lui già mappa la 22 e gli si dà assolutamente l'accesso, quindi assolutamente, è a tutti gli effetti un firewall che si interpone tra l'interfaccia e il routing. Collegato alle lezioni precedenti, com'è possibile eh, lo loggare suppongo i dati del server di HCP per tracciamento di eventuali client e, vabbè chiaramente questa è una domanda un po' tecnica che va più sulla gestione server bisogna vedere anche quale tipo di server di HCP stiamo utilizzando se su base Linux su base Windows e, diciamo Comunque, eh, se si attivano i log, ad esempio, su un server di HCP, si cominciano a vedere queste, eh, questi messaggi di richiesta di assegnazione di un indirizzo. E si vede, chiaramente si vede il, il broadcast eh, che, che vi dicevo. Si vede che i client sparano su tutta la rete perché non conoscono eh, la destinazione. Quindi un client dice, io ho bisogno di un indirizzo IP, e lo spara così, quindi in broadcast. Il server di HCP è in grado di intercettare questi pacchetti e poi gli dice: ok, ho il tuo MAC address, ti dico, inserisci questo indirizzo IP nella, nella tua rete, nella tua scheda. Il client prende la, la risposta, inserisce il suo, il suo IP e comunica che l'ha correttamente inserito. Quindi, diciamo, si vede un po' tutto questo facendo i log più che un tracciamento c'è cioè proprio una visione di quello che avviene anche come dicevo al, al, al livello di, di, di dominio di broadcast domanda successiva uh, nel caso di convivenza di BGP ed altro protocollo SPF per gestire scuole collegate, foglie che ACL proponete? Grazie eh, questo chiaramente è da studiarsi in base alla configurazione perché eh, cambia molto se lo SPF. immagino che sia utilizzato magari su collegamento eh, interno privato, quindi convivono tranquillamente e per quanto riguarda la CL, ripeto, bisognerebbe un po' analizzare, un po analizzare il caso e comunque è la, sostanzialmente in questo caso non specificando un, un permit noi non, cioè, tra il router gar e il router utente nell'esempio che abbiamo fatto possiamo comunicare solo, solo in protocollo PGP ecco. non si metterà in piedi una sessione OSPF non può funzionare allora, altra domanda, uh, se ho due reti pubbliche sulla LAN, GAR non potrebbe usare due rotte statiche verso di esse? Per quale motivo si preferisce istanziare una sessione BGP? Assolutamente sì, eh, si possono usare benissimo due rotte statiche verso di esse, mm, non ci sarebbe nessun problema, eh, preferiamo utilizzare BGP sopra le due reti, cioè dalle due reti, tre, e comunque, ripeto, preferiamo, non è uno, un obbligo, anche per un'eventuale magari, mh, gestione un po' differente da parte dell'utente. Eh, oppure, eh, vediamo un po', se ho due reti pubbliche sulla LAN, ok, quindi immagino anche con un solo link, sì, sì, si può utilizzare anche una, una sessione statica, una rotta statica, per <ride> due rotte statiche ce l'ho fatta. Però, ripeto, eh, proprio per avere questa gestione anche eh, dinamica, anche all'interno di questo, dell'utilizzo poi di questa, di questa subnet, ma, mh, diciamo, si preferisce di solito comunque anche superiore alle tre reti, ecco. Anche per standardizzare un po' il, uh. i, i collegamenti, diciamo di solito l'esigenza nasce quando c'è da bilanciare eh, il, i doppi collegamenti, per esempio, nel senso che lì, è eh, diciamo, la, la soluzione eh, per l'utilizzo del, del, del doppio collegamento e quindi per bilanciare poi il traffico. E... Faccio... Prego. prego, prego. No, no. Vai, vai. no. Faccio anche un esempio pratico per cui potrebbe essere preferibile. Perché, ad esempio, l'utente ha due, tre, quattro prefissi. Che cosa avviene? Che noi dobbiamo manualmente, sia l'utente sia Gar, configurare staticamente, quindi manualmente, i quattro prefissi. Utilizzando BGP, in realtà è l'utente che decide di annunciare o meno quelle network e il GAR le accetta perché sa che provengono da lui. Quindi in questo caso rimane una gestione molto più flessibile. Quindi anche per questo motivo si preferisce il BGP. Passiamo alla domanda successiva. GAR fornisce supporto anche per la configurazione di apparati di altri vendor oltre a Cisco e Juniper? Allora diciamo noi orientativamente eh, la nostra rete c'è eh, prevalenza quasi totale di Cisco e Juniper quindi come vedete spesso le configurazioni eh, eh, lo facciamo su questo perché magari acquisiamo pure più competenza. Eh, oggi ci sono molti utenti che hanno ad esempio dei, dei Fortinet eh, che fanno, in, mh, sulle quali mettono in piedi anche la sessione BGP chiaramente il nostro supporto può essere limitato, è, è, è, la competenza rimane nella logica e nel, nei parametri e quant'altro, magari non siamo in grado di dare un supporto vero e proprio a livello pratico di configurazione sull'apparato eh, su vendor diversi. Ecco. Passiamo alla domanda successiva. In termini di prestazioni generali delle subnet, è meglio la soluzione VLAN o hardware? Beh, come dicevo, la, la soluzione ILAN consente di anche risparmiare sull'hardware e sulla visione. perché comunque se voi avete due switch diversi per gestire due, due sottoreti, per separare due reti nella vostra LAN, voi comunque... Potete fare qualcosa, potete andare a modificare, cioè comunque mettere cavi, spostare e quant'altro. Invece, avendo eh, la VLAN, le, delle VLAN configurate, voi risparmiate sicuramente in hardware e avete una flessibilità nella configurazione. Potete in qualsiasi caso in, impostare una porta su una VLAN o sull'altra. Assolutamente. Quindi io prediligerei, predil sì, prediligo sicuramente sì, assolutamente, la, la, la soluzione VLAN piuttosto che l'hardware. La term del firewall filter 101 uh, utilizza la voce from source e from destination, Qual è la differenza tra le due voci? From source per gli IP barra 32 e from destination per le IP net? No, è semplicemente la direzione, perché abbiamo utilizzato... Ehm, allora, abbiamo utilizzato la, la... No, perché la barra 32? No, questo qua mi sfugge. From source per gli 32. Allora, scusate, ricontrollo la slide per non dire... Qualche castroneria. Vediamo un po'. From source, quindi ok. Ah, ok, trovato. Perdonatemi, copia e incolla. Quindi va corretta la slide. Ok. È from source per tutti quanti, sì. Assolutamente, è un mio errore. Ok. Però erano attenti, vedi? Che quando. Eh, vuol dire che, che, che sono molto attenti sì. i nostri APM anche al, ai particolari, quindi va benissimo. Sarebbe possibile avere un AS pubblico per propagare le reti pubbliche in uso all'ente cliente GAR? Beh, non è così semplice ottenerle. Non mi sono mai avventurato in questa cosa, ma so che c'è una procedura di riconoscimento dell'autonomo system, eh, vanno date delle, eh, delle motivazioni, insomma, cioè, ci deve c'è cioè un iter abbastanza importante, non è così banale avere un AS pubblico. E poi bisogna mantenerlo, mantenere i peering con, con gli altri AS, non, Diciamo, sarebbe, come posso dire, come alcuni dicono, un bagno di sangue. Avere una, una tonal system, essere un S number pubblico e gestirlo. Diciamo, per va anche veramente... un po' contro le policy, che sono sì. poi quelle di, di gara. insomma. Sì, e poi dovremmo stabilire dei peering che funzionano in maniera differente, no? Sarebbe tutto, tutto sì. un no, Non diventa più un cliente, ma diventa no. una... Uh, un'altra entità come dire, Quindi non è una foglia cioè non è una... no, si gestirebbe come ad esempio adesso Gar si interfaccia con Team per esempio c'è un peering diretto dove ci si scambiano delle network dove si preferiscono uh, alcune zone d'Italia piuttosto che l'altre per far transitare il traffico e diventa, cioè, diventa molto complesso molto molto complesso passiamo alla domanda successiva Riguardo la domanda su BGP con OSPF, la CL sul controllo ICMP viene fatto uh, sulla punto punto o sulle subnet assegnate alle scuole? Grazie. Assolutamente sulle punto punto. Assolutamente sì sì. Ok, passiamo a quella successiva. BGP su link ridondati, come funziona? Facciamo così, la dico in maniera semplice perché altrimenti ho paura di togliere poi tempo a, a anche alle altre domande la, Prendete la configurazione che avete visto nella slide, semplicemente la duplicate con un altro neighbor Quindi nel caso avessimo due link, noi duplichiamo il neighbor con le stesse informazioni Che cosa avviene? Che chiaramente Gar poi tra i due ehm, tra le due sessioni BGP stabilirà quale è quella primaria e quella di backup quindi darà una, avremo una local preference sul nostro router che starà ad indicare che su quello transiterà il traffico e in caso default poi andrà su quell'altra quindi è, è molto semplice come passaggio eh, primario backup Sul router utente c'è ben poco da fare quindi ecco già duplicando le righe quindi mettendo un nuovo neighbor Chiaramente dovremmo avere un'altra un interfaccia che va verso l'altro popgar, un'altra punto punto, è semplicemente una situazione completamente duplicata, ma semplice, duplicata. Andiamo alla domanda successiva. Eh, in riferimento alla S pubblico, si tratterebbe proprio di avere un peering con un altro provider? Si chiedo, eh, si chiedo proprio in riferimento alle eh, politiche... Mm -hmm. Diventerebbe un rapporto completamente diverso, adesso non so a livello amministrativo, ma completamente diverso. Assolutamente Bisogna... sì, anche perché poi il, il problema uh, diciamo, più complicato è dove poi viene presa la, uh, il traffico internet, perché noi ovviamente ah, con sì. i peering abbiamo solo uno scambio di reti interne, ma non c'è un passaggio della, della default per intenderci, non, non c'è una cosa che invece eh, diciamo succede nel senso che ovviamente gli utenti Gar usano Gar per andare poi verso l'esterno esatto. Eh, esatto, giustamente come diceva Gabriella in, se qualcuno facesse un passaggio del genere poi dovrebbe in qualche modo anche dotarsi di un upstream provider cioè quei, eh, quelli, quei provider che ti fanno raggiungere qualsiasi altra destinazione che magari tu non conosci in quel caso ecco, Gar annuncierebbe solo le proprie reti ti direbbe ecco queste sono le mie reti quindi tu puoi raggiungermi ma poi il resto del mondo non lo vuoi raggiungere se non con un upstream provider o facendo peering con tutti gli altri nei, nei vari app italiani, insomma nazionali che ci sono ma ripeto, è, è complesso è come tirare su un servizio veramente un altro provider come, come, come ha scritto e passiamo alla domanda successiva, eh, è possibile? No, non, era l'ultima, Questo siamo ritornati alle domande, quindi abbiamo, abbiamo finito le, le domande a nostra disposizione, comunque eh, io direi che chiunque avesse domande può scrivere o direttamente a Andrea Galanti oppure a nocchiocciolagar.it. Quindi... Assolutamente. Il, poi eh, scrivere, chiedere di dubbi e qualsiasi altra, altra cosa possa essere, magari anche rivedendosi le, sia la, le, le registrazioni di queste due eh, lezioni, ma anche le slide, insomma, per qualsiasi dubbio, eh, Andrea è sicuramente a disposizione, ma tutto il NOC, insomma, per, per rispondere e soprattutto sui casi particolari perché ovviamente anche come veniva detto prima, configurazioni particolari, il NOC è a disposizione per discutere e per, per parlarne. Assolutamente, cioè, il nostro supporto c'è e di questo insomma non ho dubbi. Bene, eh, a questo punto ringraziamo Andrea per, uh, per queste due lezioni e uh, per uh, avervi, diciamo, fatto viaggiare nella, nella configurazione dei dei router uh, lato l'auto utente e il nostro corso di aggiornamento per apm continua ancora con uh, le uh, ultime lezioni con uh, l'ultimo modulo che è previsto con ancora con due lezioni a partire da il uh, prossimo uh, il prossimo uh, 8 uh, quindi mercoledì prossimo 8 giugno con parleremo proprio di reti P e quindi andremo proprio a parlare di LIC e di NIR e di, e di LIR quindi di reti e domini con uh, il nostro collega Marco Gallo quindi vi aspettiamo appunto al, al prossimo modulo del corso di aggiornamento per, eh, per APM. Ancora grazie a Andrea per, per questa lezione. No, io ringrazio tutti, è stato un privilegio poter fare questo modulo e in qualche modo interagire anche se monodirezionalmente con voi e siamo veramente a disposizione per qualsiasi cosa. Grazie ancora. Buona giornata a tutti. Buona grazie. giornata.